Siamo qui con Giuseppe Baldessarro, giornalista. E, siccome due giorni fa si è svolto a Politicamente Scorretto un workshop sul, sul racconto giornalistico de, delle mafie, e, le chiedo, siccome lei conosce sia il contesto calabrese che quello emiliano-romagnolo, eh, c'è differenza nel modo di raccontare i due diversi contesti? Sì, credo di sì, c'è una differenza. Intanto c'è una differenza nel tempo. Oggi le mafie scriviamo di mafie con un linguaggio assolutamente diverso rispetto a come... Eh, facevamo vent'anni fa o 15 anni fa, eh, una volta si raccontavano i morti ammazzati, si faceva la cronaca più cruda, oggi raccontare le mafie, anche alla luce del cambiamento delle mafie è diventato eh, più complesso, bisogna riuscire eh, con un linguaggio semplice bisogna riuscire a raccontare questa, questo cambiamento e quindi le mafie non ci parlano più di morti ammazzati ma uh, parliamo di mafie economiche mm, un buon cronista uh, di, che si occupa di mafie eh, una volta dove, diciamo noi eh, conoscere il calibro delle armi usate, oggi deve avere cognizione di quello che è il mercato, di quello che è il mercato eh, economico, finanziario, delle attività commerciali. La, cambia il linguaggio nel tempo in questo senso. Poi cambia il linguaggio nello spazio, cioè fra raccontare le mafie eh, al sud e raccontarle al nord. I territori che eh, da più tempo vivono le mafie e vivono le mafie sulla propria pelle eh, sono abituate a quel tipo di racconto eh, raccontandola a dei lettori che non hanno attitudine con quel tipo di, di fenomeno ovviamente è, è diverso eh, in Calabria io posso dare per scontato alcune cose perché so che il pubblico dei lettori eh, conosce già quel tema in eh, Emilia Romagna piuttosto che eh, in altre regioni del nord è necessario un linguaggio più semplice più didascalico quasi ma è un fatto normale, come avviene, come avviene da sempre e credo forse anche in tutti gli ambiti. Una seconda domanda. Lei oggi è venuto qui ad essere di moderatore per l'incontro intitolato I 40 anni della legge Rognoni-La Torre che introdusse il reato di associazione di stampo mafioso e le volevo chiedere un, un breve commento appunto circa l'evento la... sì, l'evento e il dibattito mi sembra molto interessante anche perché questo sarà un tema dei prossimi mesi e io credo dei prossimi anni eh, la legge Rodinio nasce eh, per colpire, per combattere un fenomeno che 40 anni fa era in una maniera. Eh, oggi quel fenomeno è, è cambiato ed è giusto, io credo, che la società civile, le associazioni, gli intellettuali, si interroghino su, sull'efficacia oggi di quella di, quel, eh, di quella legge. Eh, la legge funziona, noi sappiamo che funziona e che funziona ancora. Dal mio punto di vista forse andrebbe rivista per attualizzarla rispetto ai nuovi reati che sono tipici delle mafie, al nuovo radicamento sui territori, all'internazionalità delle mafie. L'Andranghe da 40 anni fa arrivava tutto al più ai confini del Pollino. Oggi sappiamo che, hanno, che giocano in borsa e che sono presenti in tutti i continenti. Probabilmente bisognerà eh, rivedere quella legge dal mio punto di vista o farne una che tiene conto di, da affiancare a quella magari che tiene conto del, del fenomeno, dell'evoluzione del fenomeno bisogna essere moderni noi abbiamo sempre perso con le mafie e perdiamo ancora oggi perché lo Stato e la società sono arrivati in ritardo e per una volta dovremmo provare ad essere come dire, ad aspettarli noi e ad essere pronti